Oh, qua qua oh, che possiamo vedere... Cosa? Quante sono? Oddio oh. c'è cioè, pc da gaming molto <ride> ram sconosciuta non, <ride> non, <ride> non, non disponibile, non esistente non disponibile, non si, <ride> si <ride> sa quanta dramma <ride> tipo azzero mi piace quelli ram cioè, si è fermato il bottone <ride> No Simone, devi rimanere a DX Sta, sta crashando papà. Qua, qua, qua, qua? Sta crashando! <ride> Simone, non lo devi far scomparire, vai! Oddio, no! Come? Ma se <ride> fai il TF4 che fa? <ride> <ride> <ride> <ride> Oddio! Oh, Oddio, no. oh, cosa sei crashato! <ride> no! No, è finito! <ride> ah, sai fammi giocatte che capito! Che peccato, abbiamo, abbiamo è finito l'evento Non salvare Bravo, esci Non salvare ma che cazzo, ma che cos'è sta Oh, cosa? Che vedi che io funziono sempre <coughs> Ancora sì, reggissimo